Sono qui con Martino che mi ha ospitato in viaggio per andare a MiVeg e voglio fargli una domanda, visto che non sono sicuro di avere tempo mentre sarò allo stand Cosa c'è di vegan in dei tatuaggi? Ciao allora, niente, i tatuaggi quindi tutti gli inchiostri che vengono utilizzati lì non sono testati sugli animali e non hanno componenti di origine animale ci sono altri motivi per cui dei tatuaggi possono essere vegan? Beh, nel nostro caso qui avremo tutti, il tema sarà animalista, quindi sia le scritte che i soggetti sono tutti più o meno a tema animalista, animali eh, salvati o meno. Questi tatuaggi avranno un'altra particolarità, i fondi raccolti con questi tatuaggi andranno per una missione. Tutti i fondi che raccoglieremo con i tatuatori, i tatuatori che appunto prestano la loro opera a titolo gratuito vengono raccolti per il sostentamento di tutti gli animali che sono stati salvati e mantenuti dai, da vita da cani e che attualmente sono ospiti dei santuari Porci Comodi di Maniago e Brescia Chiari per la precisione Leggero oggi. Visto che ero arrivato molto prima con Martino e non c'era ancora niente di interessante da fotografare nello stand dei tatuaggi, ho pensato di farmi un giro per vedere com'è il Miveg. La mia postazione dove inizierò a sviluppare le foto già da oggi. Quella di là invece è la postazione di Martino dove accoglierà le persone e programmerà i tatuaggi per tutti i tatuatori presenti. che la mia fotocamera fa anche video così molte scene della giornata oggi però vedrò se riesco a fare un po' di meglio anche perché ho dormito un po' di più due notti fa c'era una zanzara terribile la notte scorsa mi è andata un po' meglio se non che siamo tornati a casa verso l'una di notte e dovevamo svegliarci alle sette Tra poco mi metterò ad accendere questa luce qui, a sgamo, per illuminare il tavolo alle mie spalle e fare delle foto. Adesso voglio spostare questa luce per fotografare un po' di folla. Ora sto per fare una cosa pazzesca. Riprenderò un video in cui viene fatto un tatuaggio e intanto proverò pure a fare delle foto, giusto perché mi piace fare poche cose alla volta. Qui con me c'è la persona che si farà tatuare. Come ti chiami? Melissa. Cosa ti farai tatuare? Farò delle X per partecipare al progetto di Alfredo di Artivism. Mi piacciono così un po' a mo di pennellata? Sì. Adesso lo fate così poi con la macchinetta, le faccio come dico io. Ok. Così. Sì, sì, sottili, sì, mi piacciono sì, sottili. ok. Tiepida lo tiri via tirandolo sul centro okay. e poi metti tu. Di solito cosa usi? Hai altri tatuaggi? Mi hai detto, no? Sì, però c'è questo Ok, hai del burro di karité a casa. Si, sì. si. Sì, sì, sì, Fallo sì. ammorbidire metti, tutte le volte che lo senti tirare lo metti, ok. E lo fa assorbire, però no. Spalmalo e fai assorbire tutto. Ok. dritto, storto girati tu quello intendi qui, qui io e... no, si va sul lato quindi no, dopo facciamo l'orecchio, poi in mezzo mm? in mezzo così c'è camera? Sì. E te? Sì, sono i miei lavori. Ah? Sì. Ho, visto certi, ho visto certi disegni facciali per un edito. Grazie. Quando è che c'era lo studio? Lo studio ce l'ho a Bergamo dietro lo Spirole Tipo, proprio lo schienale e piega la testa così. Quindi oh no. provo a su un quadratino. Uh... Dovete fare altre foto? Sì, dai, faccio le foto nel dettaglio. Stando tutto, fra un po' mi cacceranno fuori, però avevo bisogno di un momento per rilassarmi e di un altro momento per iniziare a caricare le cose sul computer. Direi che a questo punto il video può considerarsi terminato. Io ringrazio le persone che mi hanno permesso di fare queste fantastiche riprese, di catturare queste immagini e che mi hanno aiutato a metterle assieme in un modo più corretto. Ci vediamo!